amiche ed amici eh, in un altro live volevo iniziare forse da, da mezz'ora sono in live con tutte e tutti voi ma ho risposto a dei commenti dei commentari e quindi è mio è mia obbligazione se i temi esposti in questo video vi interessano mi raccomando commentate sotto il video quando sarà possibile commentare perché finché dura il live che faccio col mio cellulare non è possibile eh, commentare il video e poi se mi vorrete aiutare datemi un like e condividete il video affinché anche altri possano commentare il video allora mi sembra che eh, dovrò fare delle modificazioni qua eh, tutti mi chiedono di iniziare dal meteo ecco qua eh, 21 e 46 sereno il mio computer va sempre sfassato 24 gradi centigradi eh, precipitazioni 0 per cento umidità 70 per cento vento km km all'ora fahrenheit 75 gradi sempre sereno e eh, 22 miglia per ora allora vediamo un po di mettere eh, postazione avanzata scegli la lingua italiano data di registrazione oggi logico è una youtube creative Commons non metto la TV, la attività attiva la modalità lenta perché di commentari ne ricevo così pochi eh, registrazione l'evento verrà registrato per massimo 8 ore 8 ore di live al massimo puoi scegliere di impostare automaticamente registrazione come non in elenco al termine dell'evento Boh. poi vabbè dovrò mettere in che cabina di regia eventi dal vivo vediamo eh, buono lo stato dello stream è buono vabbè eh, no eh, va bene così No, no, no, la programmazione era avanzata non capisco niente allora ricordaro che sognava ciao ciao Enrico Taro che sognava nello scorso live ho dato un mucchio di link poi io ieri notte in instagram ho caricato nel mio canale di instagram eh, due video nei quali parlo della situazione politica italiana io già avevo detto che eh, si sarebbe andati a un governo tecnico e a delle elezioni eh, L'avevo già detto da molto tempo, solo che a me, la gente a volte non mi ascolta, si vede che sono uno youtuber piccolo. Qua lascio i link eh, di Instagram dove ho caricato il si può vedere ho caricato due video parlando proprio eh, di sto fatto qua vediamo se poi saranno raggiungibili uno fa clic sopra e appare instagram nella pagina del browser quindi vi potrete guardare i due video che poi volevo caricare qua in YouTube dandogli un formato migliore, ma visto che ne parlerò oggi... Allora, che dicevo in uno dei due video? Ma cari amiche ed amici, eh, voi credevate davvero che dalle urne sarebbe uscito un governo stabile, duraturo? Dura che avrebbe risolto tutti i problemi del nostro paese tutte le incertezze tutte le tribolazioni voi credevate davvero che sarebbe uscito un governo suffragato dal, dal voto popolare che avrebbe condotto il paese verso acque migliori verso migliori lidi eh, lo credevate davvero io non l'ho mai creduto Infatti, non solo da prima delle elezioni diciamo, di questo di questo anno 2018, come si può vedere che ho fatto un video perché lo volevo fare da tempo, ma poi l'ho fatto eh, se non mi, non so se ho fatto altri, ma a ho fatto già l'ho fatto uno elezioni politiche del 4 marzo per chi votare non so in che data l'ho fatto ma già avevo dei dubbi e poi ecco campagna elettorale politiche 2018 propaganda e programmi dei partiti politici quindi già da prima non so questi video di che data sono eh, tre mesi fa dice però vediamo la data la data è già il 21 febbraio già il 21 febbraio se non prima facevo dei video che e poi anche a quattro giorni prima delle elezioni ma già dal 21 febbraio o anche da prima io ho fatto dei video dicendovi tutte queste cose che saremmo andati a un governo tecnico io non sono nostradamus ma credo che molti di voi neanche dovete essere nostradamus per prevedere le cose Ricordare che sognava: Non conosci la musica a 432 Hz san devi rimediare, Sì, ho qualche applicazione nel cellulare e ho anche un cd di musica che è rilassante, però, eh, quella musica che ho fatto quel video cinque anni fa non è rilassato. Cioè, rilassante, sono degli effetti speciali. Effetti speciali che c'ha terrore, terrore, eh, grida, eh, tam, tamburi da forca. Eh, attenti col cane. Quindi è, è, un, è un disco di effetti speciali per usare, non so, per fare video, per divertirsi. Durano tutti 22 secondi, 21 secondi. Quindi ne ho messi tanti insieme, tipo. Eh, terrore dallo spazio e quindi non è una musica cioè io ho inventato quel video cinque anni fa mi sembra quando ho aperto questa account di facebook e infatti se tu guardi lo eh, facebook mi ha detto questo post c'è 5 anni lo vuoi ricondividere io l'ho ricondiviso poi ho avuto l'idea prima di tutto di caricarlo senza dargli un formato più alto quindi anche il suono si sentirà poco bene in youtube eh, io in altri tempi lo avrei editato gli avrei dato un formato visto che dura due minuti 4K, ma non ho voluto perdere tempo per una frivolità così. Ho voluto solamente condividerlo con i miei ascoltatori e poi l'ho caricato anche in Instagram. Eh, ti spiego in breve, la musica degli ultimi decenni è in frequenza sbagliata, la 440, una volta come anche Mozart, la musica era su una frequenza benefica, il famoso La verdiano. E vabbè, io non so questa musica se ci abbia 440 o 560. Sono effetti speciali balenghi, insomma. Capito? Eh, guarda l'immagine di copertina. Insomma, musica del terrore. Musica non so che frequenza abbia, ma no. Volevo dedicarmi prima, perché ho poco tempo, visto che eh, sono le 21:55, parlandovi e parlando anche a te, ricordare che sognava del fatto che in questi giorni ho parlato anche prima delle elezioni eh, di come si sarebbe andati alle eh, in pratica a un governo tecnico di rimpasto un governo che nessuno vota e quello è il governo tecnico non è un governo di sapienti ma è un governo che nessuno vota un governo di l'inciucio non di inciuccio. Ah, sì, ricordo che sognava. Sì, ho capito tranquillo, era solo per uno spunto, magari un altro live perché collegato con la meditazione, tema a te tanto caro. Grazie del tuo apporto, lo apprezzo molto. Eh, sì, sì, la prossima volta. E quindi io già avevo previsto. Non solo quest'anno prima di marzo, già a febbraio, che già appena si palesavano le elezioni. Queste elezioni che si sarebbe andati a elezioni anticipate dopo un governo tecnico senza realizzare una buona legge elettorale. Ricordatevi questo, non si avrà tempo di realizzare una nuova legge elettorale. Allora si rifarà in un rimpasto del rosatellum, del porcellum, dell'Italicum, eccetera. E non si sa se si farà un governo tecnico bis per varare un'altra pasticciata di legge elettorale o magari cambiare addirittura la Costituzione perché così lo vogliono eh, i fondi esteri e poi si andrà a elezioni e di nuovo ci si avviterà in una posizione per cui nessuno raggiungerà né come coalizione né come eh, singolo partito una maggioranza relativa. E quindi si ristarà di nuovo nelle stesse ma non solo questo il ricordare che sognava dovevano metterlo sotto accusa al mattarella non ha agito secondo le regole e lo so ma chi agisce secondo le regole nella politica italiana poi se voi andate a vedere io ho parlato della politica in alcuni miei video già da quando ho aperto il canale già del 7 febbraio 2013 più di cinque anni fa cinque anni e mezzo fa e, e da sempre ho detto come c'era il rischio di andare a, a un governo tecnico peccato che salvini si è tirato indietro ricordare, che sognava se non è se no era fatta fratelli d'italia e 5 erano d'accordo era d'accordo FDI fratelli d'italia no beh ma vedi la cosa più incredibile è che tanto salvini matteo salvini come eh, luigi di maio parlano tanto contro il fondo monetario internazionale bilderberger i il Rothschild, il rotary club la trilaterale e non sanno che il candidato che loro avevano scelto come ministro d'economia aveva lavorato per tutti quei fondi quindi come è possibile lo ignoravano non ti scordare che la raggi prima di diventare eh, sindaca di roma era avvocatessa e ha fatto tirocinio nello studio di previti previti prima di diventare non so se senatore o comunque deputato era l'avvocato personale di silvio berlusconi quindi come dire gli anti berlusconiani quelli contrari alla casta quelli contrari al sistema hanno preso persone come la raggi che faceva parte della casta del sistema delle lobby delle corporazioni delle multinazionali delle società voglio dire ha fatto tirocinio va bene non c'è nulla di male tutti gli avvocati lo fanno però la raggi è stata raggirata o oh, ci ha girato raggi di sole e ricordare che sognava appunto raggi raggirata perché era così raggiante quando assunse il, il ruolo di sindaco di roma ma poi si è messa a piangere quando è salita sul balcone non so se voi avete presente quella scena eh, non so se voi avete presente quella scena i, i pianti eh, io ho fatto un, un video e eh, quindi vi passo il link eh, i pianti si intitola il video i pianti della raggi e della fornero emozione sincera o crisi di coscienza qua vi metto il link e vi voglio anche scrivere il titolo in modo che chi guarderà poi chi guarderà poi il video saprà di cosa stiamo parlando ecco qua i pianti della raggi e della fornero emozione sincera o crisi di coscienza c'è da chiederselo perché la raggi salendo le scale le scalinate eh, si è messa a piangere veramente poi qua c'è un altro video sempre sulla raggi ma lo stato ci ha abbandonato già da tempo lo stato ci ha abbandonato Lo stato ci ha abbandonato c'è adesso orfani siamo orfani dello stato e, e poi qua c'è un ultimo perché sennò no facciamo note facciamo blu notte misteri d'italia come vedete io ho parlato molto della Raggi, quindi vi lascio il link. Chi guardà guarderà il video, ma poi basta che, che cerca. Eh... Vabbè, pure un quarto, vi do un bonus. C'era una canzone che cantava noi siamo i figli delle stelle la la la la la la la la la la, la. noi siamo i figli delle stelle la, lo stato ci ha abbandonato vedi per esempio i collaboratori di giustizia la gente che denuncia la mafia come è abbandonata al suo destino nel sud lo stato che ha fatto il patto con la mafia lo stato stragista ciao duccio barbacani buonasera buonasera a te maestro grazie per il maestro allora, Duccio Barbacani il titolo: Lo Stato ci ha abbandonato e la politica ci sta tradendo. Lo Stato ormai da anni, da sempre che ci ha abbandonato, molte regioni d'Italia vivono nell'abbandono e non solo nel profondo sud, nella profonda Sicilia, ma anche nel profondo nord. E tutti, tutti a farsi lavare il cervello dal fatto che eh, fanno vedere solo come funzionano i disservizi a sud, ma i disservizi pubblici a nord non ne parla nessuno. Poi drogano la gente con i giochi a premio il calcio spettacolo eh, che subito hanno tutti pianto quando nel 2017 l'Italia è stata eliminata dai mondiale di russia ma adesso tutti se lo sono scordato perché c'è la champions league l'europe la coppa campioni eh, il derby bla bla bla tante cose che con, continuano a coinvolgere la nazionale di calcio e continuano a coinvolgere le varie squadre di calcio che sono tutte società sportive private. L'ho detto nell'ultimo live. E ormai la gente con l'oppio del popolo, che è il calcio non si occupa dei veri problemi. Le strutture e le infrastrutture dello Stato stanno all'abbandono lo Stato ci ha abbandonato ma adesso ci sta tradendo già da più di vent'anni la politica anzi forse la politica ci ha tradito da, da sempre ma io mi ricordo di una frase di john F. al kennedy non chiederti ciò che lo stato deve fare per te ma ciò che tu puoi fare per lo stato allora perché dico questo la costituzione non vale più niente porca miseria dice di che sognava e c'è ragione la volevano pure cambiare ma di fatto non l'hanno mai rispettato quindi è lo stesso eh, perché mi viene in mente parlando di ciò eh, che non fa lo stato eh, quello che disse john figgera kennedy non chiederti ciò che lo stato deve fare per te ma ciò che tu puoi fare per lo stato eh, se votate se votare cambiasse qualcosa non ce lo farebbero fare, Mark Twain. Hai ragione, ducio Barbacani. Ma vedi, ci si lamenta sempre dello Stato e poi ci si scorda che lo Stato siamo tutti noi, non solo la classe politica. Allora è inutile parlare tra di noi, fare dei video come faccio io perché voi li guardiate. Magari poche le persone che a me seguono sono molti quelli che seguono. L'Ambrenedetto XVI che dice di avere dei problemi. A causa delle sue denunce sociali il ricordo che sognava cosa aspettano gli italiani avevo fatto una scommessa gli italiani non si sono mossi neanche stavolta a duccio barbacani però è una massima secondo me votare serve votare serve perlomeno a non legittimare un governo tecnico cioè un governo scelto fra di loro almeno se tu voti non importa chi vince li metti in crisi perché sono obbligati a a votare eh, invece, eh, se tu non voti, gli dai carta bianca. Infatti, adesso non hanno raggiunto una maggioranza di governo, Lega e eh, Movimento 5 Stelle, quindi non possono formare un, un governo se invece eh, di andare il 70 per cento degli italiani fossero andati l'85 il 90 per cento degli italiani il governo ce l'avremmo avuto perché uno dei due partiti magari il movimento 5 stelle avrebbe preso con rispetto all'altro molti più voti quindi avremmo avuto il 50 per cento più uno dei voti al movimento 5 stelle e una lega con il 30 per cento dei voti ricordare che sognava il problema è che se anche servisse poi questi ostacolano non se ne esce ma anche se avessero vinto movimento 5 stelle e lega sono collusi con gli altri vi ho detto che la raggi ha fatto il suo apprendistato il, tuo, il suo tirocinio ehm, nello studio di previti quando ancora non c'era il movimento 5 stelle quindi sono tutti con gli uni con gli altri e caro duccio barbacani io sopra nel chat ho messo dei link a dei miei video che ho fatto sui pianti della raggi e della fornero e te lo ripubblico qua e no vabbè non posso perché riprendere il link e vabbè e... qua e indirizzo link ecco vediti questo video quando poi a ah, san marco a ah, non proprio di previti san marco e eh, vabbè san marco ma san marco stava vicino a previti comunque il video che ti ho segnalato e pianti della raggia della fornero emozione sincero crisi di coscienza ecco ti dicevo che anche i partiti politici eh, la politica ci sta tradendo già da, da decenni i sindacati non hanno fatto nulla per evitare la precarizzazione del lavoro la terziarizzazione del lavoro il lavoro in nero ma voi vi rendete conto che secondo delle inchieste giornalistiche che io guardavo molto la televisione negli anni 80 e 90 fino agli anni 90 fino a tangentopoli al 2000 nei partiti politici, incluso quello di botteghe oscure, il Partito Comunista Italiano, tutti i dipendenti e i lavoratori lavoravano in nero. Lavoravano terziarizzati e precarizzati e i politici sempre a parlare contro l'evasione fiscale, l'evasione contributiva. Capito? E I sindacati che tanto dicevano di proteggere la gente non hanno fatto nulla per, per, per proteggere i lavoratori per proteggerli dalla precarizzazione che hanno fatto e adesso a che servono soltanto per la festa del primo maggio che ormai è come il natale nessuno ci crede ma lo celebriamo tutti i sindacati si sono persi per strada ma magari bertinotti vestito di cashmere che andava porta a porta a rappresentare i lavoratori. L'ultimo comunista italiano che ria ha riaffondato Rifondazione Comunista. Poi l'hanno ri riaffondata perché ne hanno fatto un'altra che non vale niente e extraparlamentaria. per salvare la faccia i nostalgici, ma uno vestito di cashmere che si dava con Marchione l'altro Luca di Montezemolo eh, no come si chiama eh, coso eh, quello vabbè che è quello che Mark, eh, no non mi ricordo con gli agnelli con eh, quello che è stato il direttore prima di, eh, di questo romitico no eh, non mi ricordo chi De Benedetti: si, sì, Benedetti, che ha fatto fallire la Olivetti, perché eh, lui, quando ha preso l'Olivetti, stava per diventare competitiva nel mondo dell'informatica e ha tolto dei computer nel mercato, li ha messi più competitivi di, di quelli dell'IBM. Allora l'IBM che ha fatto subito sono andati a da De Benedetti, gli hanno dato dei miliardi a lui e hanno fatto chiudere il comparto informatico della Olivetti. E se no era un serio con, concorrente per la IBM l'Olivetti perché era eh, la, la numero uno in Europa e nel mondo l'Olivetti era un'azienda con gli attributi di un tempo ricordare che sognava dava spazio ai lavoratori gli dava istruzione il signor Olivetti ma De benedetti gli ha venduto il comparto informatico ai nordamericani che l'hanno chiuso l'hanno fatto fallire a beneficio della IBM eh, capiti Cordero di montezemolo mi sembra che era uno che era amico di De benedetti luca cordero di monte non so c'era un, un cordero di mezzo nel... vabbè ma la raggi c'ha mille difetti ma metti ne mettiti nei suoi panni stava al campidoglio e mai nella vita se lo sarebbe aspettato secondo me erano genuine le lacrime di gioia magari oggi gioisce meno e lo credo perché se non riesce a fare nulla la, la cliccano la croccano la gonfiano di botte e, è tutta colpa sua però d'altra parte già con i primi ministri che abbiamo avuto eh, già con i sindaci di roma che abbiamo avuto come anche la fiat portata in usa è stato un macello agli agnelli i vari governi italiani soprattutto le giunte andreotti hanno dato miliardi di lire gratis e poi hanno dislocato prima e poi traslocato adesso ti pagano poco a detroit per lavorare per la fiat che è andata a regalare tecnologia alla chrysler che stava in crisi perché non aveva denaro Adesso eh, loro si sono traslocati e se tu come operaio della Fiat vuoi continuare a lavorare per il gruppo Fiat terziarizzato, ti devi dislocare e ti pagano di meno perché negli USA i salari sono più bassi. Perfino la Lamborghini e marchio Volkswagen. Ma tu sei romano, lo sai che Roma è una palude? Con questo non difendo a priori la Raggi. E lo so. Roma è una palude. È invivibile, è una cosa pazzesca, allucinante, comunque, vi volevo dire: eh, se, se questi argomenti vi appassionano, ricordare che sognava e Duccio Barbacani, mi raccomando, quando sarà finita la diretta, oltre a dare un like, commentate sotto e eh, soprattutto condividete il video o andatelo a vederlo con altri in modo che anche altri possano commentarlo vorrei avere quante più opinioni possibili non soltanto per avere views del canale ma perché voglio sapere dai vostri amici eh, da voi eh, da quante più persone possibili eh, se veramente lo stato ci ha abbandonato e la politica ci sta tradendo anche i sindacati però lo mettiamo ai sindacati, vediamo un po' se c'è tempo. Ecco, gli mettiamo anche loro nel conto e buonanotte. E quindi, come dire, che possiamo fare noi cittadini? Riunirci in piazza? Non lo so, devo, devo vedere Claudio Messora. No, no, no, no, no. no non ho seguito Claudio Signorino al TG2. Comunque, veramente, da anni che la politica ci ha abbandonato. volevo sapere da voi anche perché noi italiani siamo un popolo di videodipendenti di teledipendenti e per noi è un oppio come il calcio come la religione che sta troppo tempo nella RAI come la politica ma anche i dibattiti televisivi io dagli anni 70-80 guardavo Enzo Biaggi ho visto Santoro Travaglio ho visto tanti programmi e ah sì dovrò vedere quel canale allora bio blu tipo blu notte politica economia principalmente grazie ericotaro che sognava eh, bene grazie dolce barbacani mi sono fatto interviste importanti io guardavo molti programmi nella eh, rai però eh, non è servito a nulla guardare i programmi sulle cose che non funzionano, tipo Report, tipo eh, Blue Note, tipo eh, Moby Dick. Eh, tutti i programmi di Sant'Oro di Travaglio che c'era Vauro a fare le sue vignette porta a porta con la destra e la sinistra che negli ultimi trent'anni si scannavano. Adesso si appoggiano l'uno all'altro, capito cosa non va della politica italiana che sono tutti complici tutti tutti papa ciccia tutti ciccu cu eh, eh, perché con la t che cosa perché con la t vauro non fa ridere danni si sì, ormai le sue battute erano già all'epoca fino al 2011 erano date per scontato in realtà vorrei cambiare nick ma ho usato le modifiche mensili a ah, ah, il ricottato io pensavo che era il ricottaro che sognava invece hai il ricottato cioè ti hanno ricottato a te boh il ricottato che sognava io ho pensato che era il ricottaro io ti conoscevo come il ricottaro ma adesso hai cambiato il ricottato che sognava beh eh, infatti c'è una foto hanno ricottato cioè ti hanno non ti hanno fatto diventare ricco ma ti hanno cosparso di ricotta allora noi siamo un popolo di video dipendenti, che siamo passati dalla tele e dai programmi suppostamente di protesta no sono ateo ma sono dei ricordi queste queste cose qua la crocetta grande quella piccolina sono dei ricordi di famiglia allora li porto con me ogni tanto ogni tanto c'è una croce ma eh, di una persona cara che non c'è più Vabbè. allora così però sono al sono sempre stato dato ma mi sono interessate le regioni dal punto di vista storico antropologico etnologico e così ho visto che ce ne sono più di 7.000 nel mondo e ne sono esistite molte di più e quindi nessuna di loro è la migliore ho fatto un live eh, tempo fa eh, ieri credo ho fatto un live dove parlo di quanti vangeli ci sono e quindi qua vi lascio il link di quanti vangeli ci sono e come arbitrariamente si possa dire che qualche Vangelo è, è giusto e qualche Vangelo l'anello di Spider-Man? Spider-Man, Spider-Man, la la la, e questo che di che di Scorpion Man? Tarara tarara. Eh, allora, dicevo. Eh, a noi ci hanno lavato la testa prima con la televisione con mamma rai con i canali della rai che aumentavano rai 1 rai 2 rai 3 poi tutti i canali satellitari e adesso con internet noi siamo dei leoni da tastiera se fosse stato per noi italiani di oggi non ci sarebbe mai stata né la rivoluzione francese né la rivoluzione d'ottobre in russia perché ci saremmo accontentati di leggere i periodici di guardare la televisione di guardare bruno vespa di, eh, di soprattutto commentare le cose in internet e non succede mai nulla eh, e quindi io io vi consiglio veramente di fare di pensare quale può essere la forma di organizzarsi meglio perché per esempio per contattarmi potete benissimo contattarmi nel mio facebook qua c'è il link poi naturalmente eh, vi voglio dare il mio twitter io non vi chiedo soldi come altri youtubers più o meno famosi per contattarmi e poi eh, vi do che altra rete sociale vi do vabbè eh, basta che mi cerchiate in google plus ma vi do anche instagram vi do instagram che voi senza spendere nulla mi potete contattare qua eh, io non chiedo denaro, io so che molti e molti di voi stanno nella mia stessa situazione, quindi eh, sono come disse Lino Banfi in un film fra Chiara belva umana uccelli a, per diabetici per tutti. Eh, quindi non no chiedo denaro, ma fra disoccupati ci si può aiutare. Ah, tu non, non segui il giuseppe simone lui chiede proprio insulta la gente eh, perché in tutti i social chiede denaro denaro denaro denaro denaro denaro e poi un sacco di youtuber mettono la paypal o un'altra cosa per chiedere denaro eh, esatto lui eh, se tu lo vuoi gli vuoi parlare in whatsapp gli devi fare una ricarica di 100 euro a giuseppe simone c'è gente che paga che paga e stanno peggio di lui io invece non chiedo nulla però se mi volete aiutare mi raccomando potete fare poche cose iscrivervi al canale azionare la campanella se questo video vi è piaciuto commentarlo dargli like commentatelo soprattutto per farmi sapere cosa ne pensate e poi condividetelo perché voglio sapere anche il pensiero di altre persone e, e poi mi raccomando fate iscrivere altri al mio canale per aiutarmi condividete il mio canale e i miei video chiedete alle persone con le quali magari in gruppi di whatsapp in gruppi eh, di, di, di qualsiasi tipo eh, ma anche ai vicini di casa familiari amici parenti eh, compagni di lavoro di studio di sport persone che conoscete di condividere i miei video e di condividere il mio canale. Eh, ciao il ricottato che sognava, ragazzi vi lascio che mi lagga paurosamente. Buonanotte, ciao Neduccio. Eh, ciao, condividete i miei video, di chiedete di condividerli. Questo è tutto l'aiuto che voglio da voi e commentate i miei video. Guardate quelli più visti, quelli meno visti. Ci sono cartelle di riproduzione. Mi raccomando, io non, non chiedo del denaro perché mi sembrerebbe ingiusto. Eh, altri lo fanno. Poi quando a me mi avevano concesso la super chat che avevo le monetizzazioni, una persona molto gentile mi ha dato uno o due euro, però mi hanno tolto la monetizzazione e io no, non ho saputo come ritirare quei eh, soldi. Ciao, il ricottato che sognava. Eh, ciao, allora mi raccomando, ricottato che sognava condividi i miei video commenta eh, fate iscrivere gente al mio canale adesso io vi devo lasciare perché sono già le eh, 21 e 25 e io sto facendo da 40 minuti questo live non voglio essere troppo ridondante lo so eh, duccio barbacani ma purtroppo youtube mi ha tolto la monetizzazione e chi ha perso due euro è stato la persona generosa che mi li ha donati poi un'altra cosa come si ritirano gli euro della super chat questo youtube non me l'ha mai spiegato perché se ti pagano se ho potuto ritirare in quattro anni 150 dollari da youtube non mi hanno spiegato come si ritirano i soldi della super chat quindi se dovevano superare i 100 dollari non so allora, riassumendo, riesumando il, il titolo, lo Stato ci ha abbandonato e la politica e i sindacati ci stanno tradendo. Ormai la festa del primo maggio serve soltanto come evento folkloristico per andare a mangiare, a bere, ascoltare musica, perché ormai come si può celebrare la festa del lavoro che manca e la festa dei lavoratori che sono disoccupati? Perché gli stessi sindacati... Che foraggiano bande musicali per cantare da, dal palcoscenico non difendono i diritti dei lavoratori ma li trastullano con una festa falsa e vuota capito io non mi sento rappresentato dalla festa eh, del primo maggio prima di tutto perché sono disoccupato e quindi vi chiedo per quello di aiutarmi guardando i miei video e secondo perché non hanno mai aiutato i lavoratori questi sindacati questa sinistra italiana eh, capito che le cooperative rosse evadevano le tasse terziarizzavano il lavoro eh, pagavano lo stipendio in nero non davano i contributi per le pensioni per la salute eh, ed era la sinistra le cooperative rosse in nero eh, poi anche quelle bianche de della chiesa in nero ma io dico i sindacati e la politica ormai ci ha tradito da molto tempo perché anche per i partiti politici lavoravano in nero le persone lo stato ci sta tradendo anche da molti anni ma adesso lo si vede palesemente che non riescono a fare un governo la gente non va più a votare e legittima questi atteggiamenti politici irresponsabili che scivoleranno il paese verso la rovina totale perché se la gente votasse di più almeno avrebbero più difficoltà a non legittimare un governo legittimato dal voto invece vanno a votare meno persone e ci sono sempre più difficoltà ad armare un, un governo politico e quindi devono mettere un governo tecnico cioè un governo non eletto dalle persone voi cosa ne pensate di tutto questo come si può risolvere questo problema eh, un'amica mi ha detto in instagram che vi ho messo il link lì di instagram e mi potete raggiungere in instagram che ci vorrebbe una rivoluzione allora io vi ripeto qual è la vostra risposta a questi dubbi ditemi amici voi credevate veramente che dalle urne di, di quest'anno dalle urne delle elezioni politiche usciva un governo stabile un governo che avrebbe risolto tutti i problemi del paese un governo che non avrebbe riscontrato nessuna difficoltà lungo il suo cammino vi faccio queste domande che vi ho fatto all'inizio voi credevate davvero che non ci sarebbe stato nessun inciuccio nessun rimpasto nessun gatto pardismo eh, nessuna cosa del genere eh, allora peccate di ingenuità io non ci ho mai creduto anche perché negli ultimi anni dal 2011 è che la politica in italia sembra più la politica del venezuela e io ho fatto un video vi lascio solo il link dicendo come eh, la crisi venezuelana sembra il futuro di quello che ci aspetta in italia quasi eh, non so dove sta il video non lo trovo sempre quando si cerca qualcosa è così e eh, Elezioni in Venezuela, ecco qua. Il titolo del video è Elezioni in Venezuela. Arriveremo anche noi a tali record di astensionismo. Quindi mi raccomando, rispondete alle mie domande, ditemi cosa ne pensate. Io adesso devo staccare perché sono tardi sono le 22.30 prima non so se ho detto perché non ho aggiornato qua non guardavo non avevo accesso stava la protezione dello schermo invece sono le 22.30 altro che 21.30 sono le 22.30 e, e io ho fatto quasi 46 minuti e quindi ho fatto tardi qua, chiudo un po' di finestrelle. Mi raccomando, rispondetemi a tutti questi enigmi. Secondo voi, secondo voi andremo verso il Venezuela? Buonanotte, Chan. Buonanotte, Duccio Barbacani secondo te arriveremo all'estremo di ridurci non come la grecia ma addirittura come il messico e il venezuela che le elezioni non valgono nulla la gente non va a votare resta a casa per la violenza politica allora tutte e tutti voi commentate sotto questo questo video e fate commentare i vostri amici parenti familiari perché dobbiamo coinvolgere quante più persone in un processo critico e logico razionale e analitico Basta di occuparci solo del grande fratello dell'isola dei famosi ballando per un sogno del calcio eh, delle messe in televisione eh, dei giochi a premi dei giochi a quiz eh, di tutti i programmi di gossip mettiamoci a parlare tra di noi per organizzarci meglio di come risolvere i problemi del paese perché alla fin fine sono i problemi di tutte e tutti noi quindi care amiche ed amici mi raccomando aspetto tantissimi commentari sotto il video commentate anche i miei ultimi video commentate tutti i video miei che guardate non vi ripeto come prima andate a casa di parenti familiari amici se c'è un compleanno andate in quel compleanno e dallo smart tv dal cellulare dal computer fate guardare i miei video fatemi conoscere a quante più persone possibile in questo modo potranno risolvere eh, gli argomenti con le loro risposte a cui io cerco una risposta e potranno anche aiutarmi a me che sono disoccupato ma soprattutto potremo discutere insieme sulle questioni che più ci aggravano e condividete i miei video commentateli dategli like fate iscrivere gente al mio canale e nel luogo di lavoro nel luogo di studio nei compleanni nei luoghi ricreativi, nei circoli sportivi a casa di parenti familiari amici vicini di casa Guardate i miei video con quante più persone possibili. Vi saluta il vostro sant'enchan Questo probabilmente sarà l'unico live del giorno perché sono già stanco. Però sono contento di averlo potuto fare alle 22:33. Vi lascio senza più nulla da aggiungere perché se no si fa troppo lungo il live. Ciao, grazie di avermi seguito, in bocca al lupo e a presto.